Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti ai tre cioccolati, il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli Ingredienti sono cioccolato bianco, cioccolato fondente, cioccolato al latte, farina di tipo 00, zucchero di canna, scorza di limone, burro, uovo e tuorlo e bicarbonato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente, il cioccolato al latte e il cioccolato bianco ed azioniamo i bimbi per 5 secondi a velocità 7 mettiamo da parte il cioccolato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 unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il burro, l'uovo e il tuorlo, il cioccolato tritato e il bicarbonato. E facciamo impastare per due minuti in modalità spiga. Compattare l'impasto formando un cilindro di circa 7-8 cm di diametro, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30-40 minuti. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso formeremo i biscotti. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti e tre cioccolati. Grazie e alla prossima ricetta!